che sono dei tempi non, non immediati. Eh, parallelamente a questo, però, noi stiamo lavorando anche a un bando per la concessione dell'immobile, perché ultimamente si sono manifestati degli interessi anche rispetto alla concessione dell'immobile. Lui ha portato due o tre ditte a fare dei gruppi, a fare dei sopralluoghi perché erano interessati e quindi noi nel mese di gennaio faremo il bando, eh, il bando pubblico, chi è interessato potrà fare la propria proposta e daremo, ad oggi stiamo studiando un po' il bando, insomma dovrebbero essere 60 giorni di tempo per fare le proprie proposte e poterle anche valutare.